Maestro, la vedo leggero e, e, e esaltato, qua, qua, qua, quasi felice. Certo, Malacoda. E, e se, se posso saperlo, può dire al suo apprendista i motivi di questa sua felicità. Certo, Malacoda, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, Malacoda! Ah eh! eh, eh, eh ma, ma sono contento, eh, per carità, ma. M, m, m, mi, mi può spiegare in questo senso che, che cosa intende? È, è proprio sicuro. Ma certo che sono sicuro, Malacoda, che cosa pensi che faccia? Affermazioni così tanto per dire? Ma no, non intendevo questo, ma sono sicuro, Malacoda, sono sicuro, sono sicuro, sono sicuro. Oh! Ah, eh, no, eh, ci mancherebbe altro. Eh, mi scusi, mi scusi, maestro. Uh, sì, lo so che cosa avresti voluto dirmi, lo so. Eh? Che forse è un po' troppo presto per fare questa affermazione. Beh, insomma, più o meno. Ma no, no, no. Io osservo Malacoda. E osservando ho capito. Vedi, osservando... Ho capito che anche se è oggettivamente presto per cantare vittorie, io vedo che lei non ha più le forze per vincere. Ah! Ah! E, è interessante, maestro! E, no, no, mi, m, m, e mi spieghi, m, e questo da, da che cosa lo deduce, mi scusi? Beh, perché guardando gli umani stanno proprio lontani dal fare ciò che dovrebbero fare per metterci in difficoltà in questo momento stanno sostanzialmente di nuovo cedendo alla mia trappola Oh! ma questo è molto interessante maestro ma io voglio imparare questa sua sublime arte mi, mi, mi educhi mi insegni, mi conduca certo, certo Malatcoda, lo farò allora Adesso ti spiego che cosa stanno facendo gli umani che ci sta portando vicino alla vittoria. Dunque, è un processo complicato, però cercherò un po' di semplificartelo. Allora, in questi tre anni, in questi tre anni Malacoda, noi abbiamo reso nota la nostra esistenza. No? Abbiamo reso nota la nostra natura attraverso i nostri servi e le azioni che si hanno perpetrato. Cioè azioni manifeste di distruzione completa dei valori fondamentali spirituali degli umani. Cioè la libertà e la compassione. <ride> Noi abbiamo distrutto qualsiasi pilastro loro avessero eletto in nome della libertà, leggi Costituzioni, statuti, credo spirituali, niente, noi ne abbiamo fatto carta straccia completa, minacciandoli con la fine della loro esistenza materiale, con la morte, con la paura di morire. Tutto era molto esplicito, no? Chi, chi, chi, chi porta quello straccio, chi non lo porta lo straccio, chi, uh, chi, chi si spara i sacrisieri e chi non si spara i sacrisieri, chi porta il nostro marchio e chi non lo porta, e chi portando il nostro marchio può entrare e fare, e chi non portando il nostro marchio non può entrare e fare. Tutto molto chiaro, tutto molto manifesto. Eh, sì me lo ricordo, appunto tutto questo è stato molto esaltante, meraviglioso ma ha portato anche alla rinascita di lei di lei, delle sue forze che si sono alleate con quelle di lui e hanno prodotto uno schieramento di resistenza che mi ha davvero preoccupato e irritato, molto molto irritato Grandi combattenti, bisogna ammetterlo questo, eh? si sono creati dei grandi guerrieri, hanno sferrato colpi e hanno offerto una resistenza degna davvero dell'arcangelo, quello che li protegge, insomma. Noi gli abbiamo tolto tutto, gli abbiamo tolto il lavoro, gli abbiamo tolto gli affetti, gli abbiamo tolto i soldi, gli abbiamo tolto la socialità, eppure <ride> questi ancora resistevano, davvero, davvero dei grandi guerrieri. Ma osservandoli, seppure con il mio atroce mal di testa che tu ricordi bene, ho capito qual era la mia mossa vincente. Eh eh e eh, e eh, eh, qual era? Ecco, mi malcodd'arrivo. Eh, seppure fossero spesso in buona fede molti di loro non si accorgevano che impegnandosi a fondo nella loro resistenza stavano pian piano perdendo proprio le loro qualità Cioè stavano perdendo il loro obiettivo reale il loro obiettivo spirituale tanto si erano impegnati nella lotta e nella battaglia eh, ma sto facendo un po' fatica a, a, a seguire lasciamelo spiegare con una metafora no? è, è come se di fronte a un obiettivo da conquistare, una collina da liberare, un guerriero tira fuori la sua spada e, seppur diciamo, malvolentieri, perché non era un, un guerriero magari prima, comincia a menare colpi e a destra e a sinistra. E a forza di menare colpi e perde l'orientamento perché si esalta nel menare colpi e fendenti. si riconosce in questo, viene riconosciuto dagli altri in questo, la cosa gli piace, gli riesce bene e si esalta a tal punto che dimentica pian piano perché stava combattendo, qual era l'obiettivo e anche quando si ferma la battaglia perché i nemici sono finiti o sono scappati eccetera, egli vaga confuso perché non sa più, non ricorda più perché stava combattendo. E questo è successo anche a loro. Molti di questi paladini della libertà si sono esaltati nel loro ruolo di combattenti e hanno dimenticato quale fosse, fosse lo scopo della libertà che difendevano. Eh, ma come? Comunque, lo scopo era la libertà stessa? Eh no, ma la coda, vedi che anche tu mi cadi nell'inganno? No, non è questo. Eh, la libertà è la condizione, la condizione migliore entro la quale poi tu devi fare, fare qualcosa, no? La condizione migliore per fare per fare cosa, eh, eh per, per fare cosa, eh, qual è lo scopo dell'esistenza di queste anime, malacuda? Qual è lo scopo, l'essenza di tutto questo gioco? Eh, eh, qual, qual, qual è l'essenza, l'esistenza, malacuda, ma il crescere, il crescere, no? È evidente, loro, queste anime, vogliono e devono crescere. Il nostro compito è quello di rallentarle, fermarle, impedirglielo il più possibile. Ah, ah, ah, va bene, sì, sì, sì, capisco ora. Ma, ma mi scusi, e quindi tornando alla nostra vittoria e ai loro combattenti, eccomi, eh, ci arrivo, malacota, ci arrivo, ma come mai? Mi sembri un po' agitato, eh? No, no, mi scusi, maestro, era solo che volevo capire. Ecco. Dunque, come ti dicevo, io ho osservato che molti di questi combattenti, presi, ormai esaltati dal loro combattimento, si erano completamente dimenticati, anche se in realtà alcuni non l'avevano mai saputo, ma si erano completamente dimenticati che la libertà per la quale combattevano serviva come condizione a permettergli di crescere. Il combattimento stesso gli serviva per crescere. Ma loro lo avevano dimenticato, si erano completamente immersi nel loro ruolo di combattenti e guerrieri soltanto. E quindi ho capito che se io gli avessi tolto i motivi per cui combattevano, se gli avessi tolto la battaglia, loro sarebbero crollati. Dimentichi del vero obiettivo di crescere, sarebbero crollati, capisci? <ride> Crollati, inebriati delle loro spade, delle loro lotte Una volta perso tutto questo Si sarebbero persi nel buio di una depressione oscura Che pian piano li avrebbe portati a noi A me <ride> eh, Già, questo è Profondamente vero. E quindi ho ordinato che gli restituissero una parvenza di normalità, no? Eh, una parvenza di libertà, in modo che tutti i loro sforzi sembrassero inutili ormai, e loro stessi inutili ormai. Ma, ma mi scusi, maestro, ma, ma, ma invece, me, mettendosi, no solo per capire, no? Per, nei loro panni, che cosa dovrebbero fare? Che cosa avrebbero dovuto fare? Ma mi sembra ovvio, Marcoda, no? Le battaglie di prima erano solo quelle più apparenti, manifeste, e queste glielo tolte. Ma se ti ricordi, l'obiettivo è il crescere per loro. Sempre solo il crescere per loro. E sai quanto ora è più affascinante proprio perché le battaglie si sono fatte sotterranee, nascoste, difficili da percepirsi. Dovrebbero cercare di continuare a crescere, adesso approfittando addirittura della parvenza di eh, normalità e libertà che gli ho dato. È il momento ideale per continuare a crescere, no? Continuare a crescere. Eh, esatto, e invece non lo fanno. <ride> non lo fanno. E io ho ottenuto due vantaggi enormi, te lì racconto? Sì, mi dica, maestro, mi faccia capire. Allora, i guerrieri, che non sono consapevoli più del loro scopo, vero? Ecco, questi vagano depressi e sconsolati, confusi, convinti di poter essere solo guerrieri e quindi si svendono qua e là per due lire, per due soldi, non capendo più nulla. E poi dall'altra parte ci sono gli umani, gli umani normali, diciamo. Quelli che una volta lottavano per crescere e quelli anche che non hanno lottato per crescere. Tutti insieme brindano felicemente adesso alla ritrovata normalità, no? E sono inconsapevoli che le cose sotterraneamente stanno continuando. Sono totalmente inconsapevoli di ciò che io Sto preparando per loro. <ride> Pensa come ci rimarranno quando riceveranno la botta. Eh? <ride> e questa non ti sembra una vittoria totale? Guerrieri depressi e persone che non crescono più. <ride> È una vittoria totale. <ride> no, ha ragione. Ha ragione, ricordate il vostro obiettivo, non importa la battaglia apparente, crescere, voi dovete crescere, dovete crescere, preparatevi, preparatevi, preparatevi.